Perché martedì è grasso? Tutti i giorni salienti del carnevale, il primo giorno di apertura del carnevale e il giorno di chiusura vengono chiamati grassi. Per quale motivo? Perché si fa incetta di cibi grassi, ciò cioè in base al fatto che appunto si festeggia e si fa scorte di cibi grassi in vista... Del periodo magro della quaresina. Ciao al prossimo video. Vi aspetto.